Ciao a tutti! Oggi vediamo queste scatolette con base eh, bianca o nera e la parte superiore trasparente. Sono utili per contenere oggetti come minerali, oggetti da collezione, modellini, macchine. Vediamo come si aprono. Il coperchio è eh, trasparente, molto luminoso, cristallino, possiamo dire. Queste scatoline hanno delle dimensioni piuttosto ampie, Ecco, vediamo in particolare. Allora sono 8,4 cm per una base di 13,5 cm e un'altezza di 6,6 cm. Quindi sono rettangolari, piuttosto ampie. Marco ecco 13,6 13,5 circa, parliamo delle dimensioni esterne, ecco qui vediamo l'effetto che fa con un minerale, il minerale viene protetto dalla polvere e da eventuali urti così potrebbe essere per eh, il modellino di un'auto piuttosto che un oggetto pregiato da mettere in esposizione la base bianca o nera eh, può essere utile a seconda del, dei colori dell'oggetto che si va eh, a mettere in esposizione queste scatoline le troverete sul nostro sito elettronicadidattica.com al codice A0179. Ne abbiamo anche di altre dimensioni e di altre forme. Vi aspettiamo per i prossimi video. Iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. E per ora, ciao a tutti, a presto!